Buongiorno a tutti, sono Filippo Gallo di Arezzo, ehm, quindi un altro toscano per proseguire la serie e dopo sono finiti. Sono qui a parlarvi di Open Data. Eh, open Data eh, in tutto il mondo significa anche trasparenza, significa pubblicazione di dati, significa... Tutta una serie di eh, set di dati che il eh, settore pubblico riesce a passare sia all'opinione pubblica che con eh, confini commerciali o meno commerciali. Cosa sta succedendo? Eh, tutto il mondo si sta adoperando affinché si cambi un paradigma che sembra essere inamovibile, soprattutto in Italia. Cioè, lo Stato parla e il cittadino commenta che per noi è sostanzialmente è una rivoluzione, un rovesciamento dei ruoli se volete, ecco perché da noi forse eh, questa filosofia fa ancora fatica a prendere campo qualcosa si sta muovendo da questo punto di vista però ancora un po' troppo a macchia di leopardo allora perché si stanno muovendo dalle altre parti fuori Europa e, mh, fuori Europa e nel resto del mondo stanno muovendo perché si è intuito che se vengono pubblicati dei dati credibili, aperti e eh, interoperabili questo riesce a rimettere in moto dei meccanismi anche economici e vi porterò un esempio eh, anche economici di assoluto interesse eh, Capgemini, uno studio eh, di consulenza piuttosto noto ha stimato che nel 2012 ehm, il solo frutto dell'operabilità dei dati meteorologici stiamo parlando solo di dati meteorologici negli Stati Uniti d'America ha portato a un indotto di 1,5 miliardi di dollari ecco, per intendersi è chiaramente un ordine di lavori e ehm, i dati meteorologici non sono quelli più interessanti se volete e secondo altri studi ci sono quelli logistici prima, ci sono i altri dati rilevanti per la comunità, quelli energetici ce ne sono molti, ci sono molti altri set eh, di dati interessanti Ecco, sicuramente nella nostra mozione i dati aperti saranno eh, una peculiarità importante ma credo che lo saranno anche nelle altre mozioni eh, C'è un passaggio che eh, è avvenuto, magari poco sottolineato, poco sottolineato nel resto, eh, resto d'Italia. Durante lo scorso G8 è stato eh, portato all'attenzione di tutti i capi di Stato e ehm, è sottoscritto, quindi anche dall'Italia, una carta di intenti, ora il nome carta di intenti a noi del PD ci fa un attimino pensare in generale, eh, una carta di intenti in cui eh, si prendeva atto dell'importanza degli open data e si sviluppavano alcune linee e alcune direttive importanti. Ve le cito, sono cinque principi chiave, poi eh, fortunatamente sul sito open.gov.it trovate anche tutto il resto è già tradotto. I dati che devono essere aperti automaticamente eh, di default, cioè per principio, la qualità e la quantità dei dati che devono essere eh, aggiornati, che devono essere portati all'attenzione, l'usabilità per tutti, ovvero il formato che noi eh, vogliamo dare al, al rilascio eh, di questi dati affinché siano utilizzabili da tutti gli utenti, che non è un, una cosa banale se ci pensate, e il quarto punto è il rilascio dei dati per una governance migliore cioè il rilascio dei dati proprio fini al miglioramento dell'efficienza dei servizi il quinto è quello del rilascio dei dati per l'innovazione ovvero a fini anche commerciali ecco qualcosa si sta muovendo l'Italia ha sottoscritto questi impegni che non sono quantificati però un primo passaggio è stato fatto ora si tratta di crederci si tratta di dire signori miei eh, noi su questa, su questa partita ci giochiamo molto la citazione economica non è casuale eh, abbiamo sentito spesso parlare di smart cities, abbiamo sentito spesso parlare di città intelligenti, di ehm, passaggi culturali. Questo è un passaggio culturale epocale, eh, ripeto, riniziando quello da cui avevo esordito. Si tratta di rimettere in circolazione tutta una, serie di, ehm, tutta una serie di informazioni che possono essere riutilizzate per migliorare la nostra vita semplice, pensate ai dati del traffico della vostra città, pensate alla logistica. Allora, Noi sono tre anni che ci occupiamo di questi temi, lo facciamo perché crediamo che l'open data sia sicuramente un passaggio importante per la cultura nazionale, poiché tutto il partito democratico speriamo che sia schierato su questo la prima proposta che faccio è che alcuni open data esistono già ad esempio l'albo delle primarie mi viene da pensare ecco perché l'albo delle primarie non può essere utilizzato da tutte le mozioni congressuali cominciamo anche nel nostro partito a ragionare e a rovesciare quel paradigma per cui noi dobbiamo chiedere eh, al nostro partito eh, i dati ma è il partito che ci riferisce eh, quali sono i nostri migliori utilizzatori e proviamo a utilizzarli in un senso migliore. Anche questa è una rivoluzione culturale che può essere eh, facilmente applicata da noi e portata ai nostri livelli. Concludo insomma rinnovando l'importanza degli open data. Grazie a tutti.